Ok, abbandonato il rod adesso direzione Roskilde, sulla strada e probabilmente affiancheremo un fiordo, quello che porta poi a Roskilde, fiordi che ovviamente non sono come quelli norvegesi, sono dei... il mare che rientra, adesso non voglio più sbagliare strada stavo dicendo il mare che rientra in queste praterie quindi una cosa un po' diversa da quella da ciò che accade sulle coste norvegesi e comunque noi stiamo andando lì soprattutto per andare a cercare un altro troll o trold in danese è il Rundedie questo si chiama e vediamo un po' se come gli altri un po' cacciarlo stiamo arrivando a Roskilde, ma è una cittadina di 50.000 abitanti che è rinomata nei itinerari della Danimarca ma noi non, non ci entreremo in città comunque per chi la volesse visitare la cittadina è famosa oltre per i concerti rock che si tengono ogni anno è famosa perché ben oltre mille anni fa era la, fondamentalmente la capitale della Danimarca perché eh, non mi ricordo chi era Aroldo, Aroldo I eh, di Danimarca eh, decise di, di far diventare Roskilde, un importante centro di commercio e quindi decise di porre la capitale a Roskilde questo fino al, 4, al, 14, sì, 4 al 1417 quando eh, praticamente poi la capitale venne spostata a Copenaghen oltre a, a ciò eh, potete visitare a Roskilde il, il museo delle navi vichinghe che potrebbe essere interessante però a noi ci piace di più la natura e quindi o le cose strane e quindi al posto di andare a vedere il museo delle navi vichinghe andiamo a caccia del troll che c'è anche una cattedrale gigantesca a Roskilde da visitare. Ci siamo, ci siamo, siamo a due minuti, due minuti, dopo dovrò abbandonare il camper come al solito e andare alla caccia. Wow, questo è il lago che da qualche parte ospita il nostro troldino Rundedie. Cosa mi dice che stasera mi fermo qua e domani mi faccio il bagno? In quell'acqua lì che è spettacolare. Ho eh? chiesto un signore mi ha detto che non è particolarmente fredda. Quindi, quindi, quindi, quindi, domani bagnetto. Ovviamente domani temporale della ostia considerato che è più di 30 giorni che non piove ma al solito se corricchio l'anca sbilenca non mi se sei, sento un po' di indolenzimento ma pochissima roba oltronde ormai non c'è più luce eh, oh, oh, oh. l'ho visto in lontananza ma è molto lontano ah là in fondo vabbè ce la posso fare fate, fate il bagnetto che domani partecipo anch'io eccolo là che pesca nel lago hai capito lui Aha, la discesa è un po' angusta e più che altro mi sa che qua torna a casa con un sacco di morsi anche stavolta perché vedo già tanti moscerini Dai, che ci siamo. Ok, ormai siamo in prossimità del lago quindi dovremmo. Oh, l'ho visto. Lì che pesca tutto bello rilassato. Eccolo qua. Ah, ciao, troll. La cosa fica è che la gente usa la corda come liana e si butta in acqua. Ciao Trolldino! E anche stasera arrivo in camper alle 9, devo fare una doccia sicuro, mangiare, scaricare tutto quello che ho fatto oggi, quindi 9, 9.30, 9.45 finisco la doccia. 10.45 11 finisco di far da mangiare lavare i piatti e tutto un po' di, di video di scarico intanto che che lavi i piatti e magari faccio da mangiare comunque prima delle 11.30 so già che poi è mezzanotte non non trabaco non faccio editing ah, oggi senza barba raga tutta un'altra cosa eh. patisco molto meno il caldo dai dai dai che mancano ancora dieci minuti di cammino forse qualcosa di più e arrivo al camper ti grotta ti voglio bene Venga, gli ultimi... 300 metri sono stati eh, indovia, che lagna direte voi che lagna eh, in effetti basta non ne parlo con di stacca di, di Anca Sbilenca ciao bel trigrottone mio buongiorno buongiorno eccoci nuovo giorno e le previsioni di ieri le ho azzeccate 33 cioè, giorni che non piove tranne un giorno a Copenaghen. 33 sono, sono 36 ormai di viaggio Vabbè, morale e eh, niente ho aspettato è piovuto tutta notte ho aspettato adesso fino a pomeriggio ma non si apre quindi vuol dire che niente io l... il bagno quest'anno non lo posso fare dai va diciamo prepariamoci che adesso ci abbiamo mi sa, almeno due orette di, di viaggio eh. Con la visita ieri al Troll Rundedie si conclude la visita delle isole più a est della Danimarca. Quindi abbiamo visto l'Holland, abbiamo visto l'isola di Falster, l'isola di Moon, la Zelandia, o Zelanda che è l'isolone dove c'è anche Copenaghen e dove siamo adesso e invece adesso abbandoniamo appunto la Zelanda e entriamo nell'isola di Fionia che è la, la più adiacente alla terraferma, allo Yucca nell'isola di Fionia adesso eh, tra circa un'ora e quaranta arriveremo a un castello e dopodiché andiamo a cacciare un altro troll da Odense e basta e poi è finita la visita di tutte le isole del sud della Danimarca del sud-est della Danimarca eh, mi ero dimenticato di dire due cose a Copenaghen ho incontrato dei, dei ragazzi italiani con cui ho parlato e abbiamo chiacchierato un po' del più e del meno loro si sono trasferiti a Copenaghen perché ovviamente in Italia il lavoro Talmente non ce n'era, erano laureati in business e finanza e niente, si trovavano molto bene, l'unico problema è il clima, che comunque non ci riguarda perché per il momento abbiamo veramente una grande fortuna e mi ha detto che lì gli affitti più o meno sono un filo più alti di quelli italiani ma neanche troppo che lo studente ha diritto a quello che noi chiamiamo reddito di cittadinanza se va avanti a studiare pensa che roba, basta che abbia un lavorettino se tu dimostri di avere un lavorettino oltretutto ti prendi anche il reddito di cittadinanza poi un'altra cosa hanno hanno messo i puntini sulle i sul discorso dell'ecosostenibilità nel senso che si sì, sono avanti alla grande rispetto alle altre città ma che comunque anche in Danimarca l'utilizzo della plastica nonostante gli sforzi che vengano fatti è ancora... cioè si usa la plastica a go, -go. Poi altre cose... Ta, ta, ta, ta, ta. Volevo dire altre cose, ma adesso non me le ricordo quindi, quando me le ricordo, ve le dico. Sempre parlando con quei ragazzi italiani che ho incontrato a Copenaghen, mi hanno detto anche che un grosso problema è la lingua. Perché, pur avendo una grammatica molto basica, quindi facile da imparare, la pronuncia è una cosa incredibile. Comunque, a sentirla, il suono, la fonetica. Eh, sicuramente meglio peggio del tedesco secondo me non c'è niente però mi sembra anche più dolce rispetto all'olandese che ha queste dentro che non sono proprio belle da, da sentire eh? invece il danese mi sembra più, più fluido questo è il ponte che collega l'isola di Zelanda con quella di Fionia Man! 250 corone danesi che sono eh, 7x4, 28, quasi 40 euro per fare il ponte mamma mia che botta ragazzi, che botta è eh, lungo lungo di brutto è lungo di brutto il ponte Bionia, baciati dal sole che è tornato tra noi e infatti subito fa un caldo bello tosto tosto e il ponte è bello lungo, eh? ci avrò messo 20 minuti a farlo quindi più di 20 km di ponte sicuro anche qua in Danimarca come in Germania paleoliche e pannelli solari a Iosa eccoci qua al parcheggio per fortuna non c'è nessuno non è a pagamento e il parcheggio del castello ho già fatto delle riprese col drone è chiuso di conseguenza vabbè dai aspetto domani entro a fare qualche qualche video e poi direzione direzione troll paesaggio qua è che sicuramente è più... è più movimentato, è più mosso, è più colorato rispetto a, a Zelanda, Fiona, per quello poco che ho visto eh, fino adesso. Dai, oggi sono in anticipo, sono le... neanche le 8 e quindi... Posso lavorare tanto, posso... No, non c'ho la vista lì a fare i gnocchi, sinceramente no. Mi sa che mi mangio una pasta asciutta allo scarpariello. Calano le tenebre e spuntano gli animaletti particolari. Tre pavoni, uno, due e tre che si imbosca dietro. Eccolo lì. Ciao ah, Pavroncelli! Andate a spasso, andate a fare il giretto serale dopo la cena. Io devo ancora mangiare. Tramontino decente. Ciao ciao, andiamo a mangiare, andiamo a preparare da mangiare, va! Un buongiorno qua eh, siamo venuti per visitare il castello di Egeskov che però non visiteremo all'interno perché 40 euro per entrare in un parco divertimenti da quello che ho capito bellissimi giardini e tutto però no no grazie io ho chiesto se, se potevano farmi entrare per fare delle riprese visto che sto facendo un documentario sulla Danimarca ma niente Costruito all'interno di un laghetto, il castello di Egeskov si trova presso il paese di Kvaendrup, nella parte sud dell'isola di Fionia, a circa 30 km dalla città di Odense. L'edificio, in stile rinascimentale, risale al 1544. Il suo aspetto, a metà tra castello e fortezza, è dovuto al difficile periodo politico dell'epoca, Fu infatti una guerra civile causata dall'introduzione della riforma protestante a spingere buona parte della nobiltà nel costruirsi case che gli permettessero di trovare a riparo dalle sommosse popolari. 1883, oltre ad un'opera di ristrutturazione che portò lievi modifiche ad alcune parti dell'edificio, la struttura venne dotata di fattoria, di un suo caseificio, di una centrale elettrica e di una piccola ferrovia che permettevano al castello di autosostenersi e di portare ricchezza nel territorio. Il Parco del Castello, meta di molte famiglie danesi che vengono qui per fare piacevoli picnic, è dotato di ampi spazi estremamente curati e di giardini tematizzati per singole aree, come il giardino delle rose, il giardino riposante, il giardino all'inglese, il giardino rinascimentale sul quale si affaccia il ponte levatoio, e altri ancora, tra i quali il parco giochi per bambini.